Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video Oggi 23 agosto 2020 Partiremo finalmente per questa nuova vacanza Il viaggio sarà un pochino lunghetto Del tipo 4-5 ore Quindi ci vedremo direttamente nel resort eh. Siamo, Siamo arrivati. arrivati Adesso vi faremo vedere tutte le cose del villaggio E' il bagno con i decapitati <ride> è bellissimo! Non ci sono mai entrato per paura, ma adesso ci entrerò per... i ah, decalori! Il... Il... Oh non la mia testa! <ride> Andiamo! <ride> Questo è l'ascensore della piguzia! Quando non hai voglia di sé perché puoi anche salire le Ma Già adesso se... Quando non, non hai voglia Sali sull'ascensore in zero viene cliccato, ora cliccato. <ride> Ora stiamo salendo E quando sovi a berli sull'area daula E scendi vai in camera Dormi, vai in piscina <ride> E ti metti, <ride> <per questo. ride> Oggi è uscita la nuova season di Fortnite. E quindi l'andremo a shoppare. Ok, ora shoppiamo il pass. E qui sta pass battaglia. Preso! No! Ok, si sì, è preso! pass preso, Iii, pass preso. E quindi uh, equipaggia. Ok, Maria ora intorno. Ciao Mario, sei torno. Cicchissimo. giorno prima di partire è, è stato un... bello, ce la siamo goduta si sì, è stato divertente, ci siamo divertiti abbiamo fatto amicizia, è stato tutto bene abbiamo fatto di tutto? si sì, abbiamo fatto tante cose ci siamo divertiti quello dovrebbe essere il campo da calcio quello di prima era da tennis penso Sì, penso da tennis e questo è un molto particolare del mare perché non l'ho mai onestamente non l'avevo mai vista un punto di fuga perché noi praticamente qua abbiamo parcheggiato di qui abbiamo il mare e poi da quest'altro lato c'erano, in fondo lì, le nostre camere. E non ci resta altro a dire che ci vediamo a casa. Eccoci qua tornati tornai della vacanza. Allora, diciamo che in generale è stata una bellissima vacanza, anche perché le vacanze sono sempre piacevoli a prescindere. Però volendo per un attimo recensire quello che è il resort bello della Rocchetta, Potremmo um, partire innanzitutto dalla reception um, quello diciamo che è fatta bene, molto grande eh, ovviamente vabbè, le cose sono un po' cambiate quando è stato fatto il check in a eh, causa del covid quindi vabbè, diciamo che se non ci fosse stato questo problema del covid sarebbe stata una cosa molto comoda in quanto era un luogo molto grande e condizionato, cioè la cellulare condizionata poi vediamo un po' um, gli alloggi gli alloggi pure insomma erano abbastanza ospitali, aria condizionata, c'era la televisione anche se per noi non c'era bisogno, avremmo potuto fare anche a meno, um, letti comodi direi, uh, la doccia, il bagno insomma era tutto abbastanza comodo. Piccola nota, stonante, secondo me gli asciugamani devono essere cambiati tutti i giorni. In questo villaggio, beh, dell'Ocketa li cambiavano ogni due giorni. Secondo me, sarebbe il caso di cambiarli ogni giorno perché in altre strutture a me è capitato che li cambiavano tutti i giorni. Uh, poi che altro, mh, ristorante, allora, per quanto riguarda il ristorante, pure era abbastanza grande. Uh, ovviamente siamo stati serviti a tavola, non a buffet come accade di solito, sempre per la questione del covid. Devo dire che il personale, i camerieri, erano molto bravi, molto efficienti, veloci, molto educati, a noi è capito a lui un cameriere veramente molto educato, molto disponibile. Uh, vabbè, a differenza degli altri anni, anche le diamante eh, ce le hanno praticamente versate loro, perché non era possibile accedere agli erogatori, della Coca-Cola, dell'acqua, eccetera. Uh, piscina, o oh, piscina o oh, anfiteatro, di cosa parliamo prima? Ehm... Uh, Anfiteatro, chiamano anfiteatro, un vero e proprio anfiteatro vero che non ce l'ha Ha una sorta di palco che chiamano piazzetto anfiteatro Certo vabbè, insomma la disponibilità è quella però effettivamente è un parlone chiamarlo anfiteatro Però tutto sommato si sì, stava bene uh, La piscina secondo me altra nota un po' stomante Nel senso che c'erano degli orari da rispettare e questo va bene però ehm, non si poteva stare nelle ore in nel quale era chiuso eh, neanche sui lettini. Allora io posso capire che non si può accedere alla piscina perché magari eh, è stato messo del cloro, non c'è il bagnino per qualunque evidenza, però voglio dire penso che stando semplicemente all'ombra, al sole, sui lettini si può stare, secondo me questa cosa è un po' corretta. Il bagnino, devo dire, non era molto, molto professionale, insomma, quello lo lasciamo un pochino a desiderare. Um, che altro? Uh, il bar, vabbè, il bar, pure c'era, funzionava bene, però anche quello funzionava in base alle norme eh, dettate dal COVID quindi si, si, si rispettava la fila, um, si uh, doveva andare vicino a fare bevande con le mascherine. Adesso parliamo della spiaggia. La spiaggia ora era abbastanza accogliente, c'era questa discesa con le scale che poi penso che avete già visto in video, um, non era molto grande ma era abbastanza confortevole. disponevamo di due ombrelloni, lettini e sedie, um, il mare era abbastanza pulito ma non proprio ottimale ma comunque era abbastanza pulito, soprattutto dal lato dove c'erano gli scogli, i sassi c'erano dappertutto, però delle zone erano più piene di sassi e delle altre di meno um, anche sulla spiaggia ovviamente come ogni villaggio ogni mille sorte c'era l'animazione con la musica la musica era piacevole però certi pezzi un po' datati secondo me andavano evitati ma comunque diciamo che mischiavano bene o male insomma pezzi vecchi e pezzi nuovi ah, quello che devo aggiungere che non ho detto ancora, l'animazione erano abbastanza bravi i ragazzi di animazione. i primi giorni sono un pochino secondo me, per come la vedo io, un po' arrampicati agli specchi, poi mano a mano hanno dimostrato insomma di essere capaci perché si impegnavano, infatti l'ultimo spettacolo, vabbè, non si sono esibiti loro, però è stato molto bello, c'è stato un vento di loro che faceva parlare dei passi delle cose, comunque è stato molto bravo, molto bello. E che dire, tutto sommato è stato comunque una bella vacanza. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre lasciate like, commentate e condividete, uh, ditemi nei commenti voi cosa ne pensate in base a quello che avete visto nel video, al prossimo video!